operatore alleato rimasto Il sta impossessando del contenitore intervenite all'istante contenitore di biorischio ultimo nemico rimasto i difensori hanno eliminato tutti i nemici Mancano 15 secondi, tornate a un il contenitore, non è neutralizzato la minaccia, un solo difensore è rimasto, Tenete il contenitore, mancano 10 secondi, difensori eliminati, inizio Un nemico è rimasto... Tá, no no cacau, porco. Mas tá fat, Marco. Ah. mio mango fa tenete il contenitore attivo il sensore mi danno i gli è rimasto ok ho oh, preso io là vero quindi non puoi lasciarlo aspetta drone no sembra là però lì va alla vicina i paesi non per ferdinando non per il pari pari da ferdinando è chi l'angolo a sinistra e mi sa che permita, okay. ha nessun altro che vende vai vai cur cur cur sta mirando una barricata sta mirando forte andando tras veloce tras tras rapido a caldo tia voglio un po' Attività nemica, neutralizzate la minaccia, proteggete il nostro.. <laughs> no, da quello no, <ride> <d> attacco riuscito. <ride> ah. Ma perché non andiamo a cannare? Sono qua, ci vediamo. Ma che schifo. SO 5. Ma che vuole? Ragazzi io lo devo invitare per forza a questo punto. Non lo puoi invitare perché è privato parte. Ma questo è il settimo consecutivo, ottavo. Invitami il 6 decembro. 9, no, invita i parti. 9, split. Ah, ok. 10, decimo invito. M metto offline, va? 10 micino. Uh, usciamo, usciamo, usciamo. Eh, Amico, però, io ti, ho, ti ho messo lo spottino dove mettere da oh, bomba. Dopo il guaio, hai detto vedi che qua la squadra d'attacco è inutile. 3D1 marciolata rapida. Dire se ne vanno, non se ne non anzi, non togliere. Attività nemica. Occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia. L Ultimo nemico rimasto. Ma io Contenitore di biorischio. La squadra d'attacco è. Non è, è giusto. Sta buttando. Se rimani in questa zona, il nemico ti scoprirà. Ti hanno visto. Vittoria alla difesa. È un una villa il ill assurda illimino. la mia, da oh. eh. Siamo un doggio in là. Oh. Siamo Bar. doggio. Ah, fin astro. un doggio su questa porta. Ultimo attaccato di mano vita. Sessimo d'attacco eliminata. Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio Dai, faccio via Qua, qua, qua, qua, qua, qua Castor, lo ha Porta sbarrata Voglio morto a termite Ho oh, morto a termite, ho oh, un altro Fa qua mm, mm, mm. Hanno buttato un drone Hanno buttato un drone L'ho visto il vetro e te. e ho il eh, eh, sta glanzo! Eh, sta a fianco a me gli sta bash Ultimo nemico rimasto Che ne faccio, Nando Ah Ma non Sta a re, sta a re, non ho fischiato, non ho fischiato No, se ne hai Ma no, lo sua... è morto, sua... sì. mor mor koń... che di A sinistra ma n n Droga, non è una cosa! Ma non funziona! Ma va bene! Ma va bene, lo stai. Dopo... Sketzune clever. Era Bursi che ho fatto un bughillo. Difensori <sessore> eliminati, missione <sessore> d'attacco completata. Hey, e al volo lo fa. Che mancano Ancora 5 secondi. Non la devo quasi decontrollare, lo prendo. Ci che mi corino morto. Bo bo bo bo bo. Non difensori. faccio vedere sono io che amo, lo dico io che non è ho scusato di sparare un sbiglio perché Qua' è più... ciao! è possibile? No, il No, è no, no, no, sono son odi, odi, ma. Addio, un no, no, sono no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, un no, no, Fotta me lo. Sì, eh, mm -hmm. Ok ragazzi, le ho ucciso tutti e tutti ci diamanti. Un mossomiline cazzo eh, <coughs> è devastante, vabbè! Cioè si è incata a fare un burtuoso, è devastante! rimasto Nuovo caricatore okay.